Avevano detto adesso devi scegliere tra lei e te stesso Non sapevo che strada prendere, sono corso da te Quindi forse tengo più a te che a me stesso Ma non credevo l'amore si pagasse a così caro prezzo Eppure ho provato a distrarmi Non si incrociavano gli sguardi Ma avevo comunque i tuoi occhi davanti Capisci, non ha senso stare distanti Se cerchiamo sempre un po' di noi sui volti degli altri Sarà che ti sento maledetta mente mia A volte vorrei molare tutto e andare via Ma mi divorerebbe la nostalgia Dimmi come hai fatto a trasformarmi sentimento in una malattia tu eri sempre lì ad aspettarmi ogni volta ed io sono sempre tornato per l'ultima volta non l'abbiamo mai davvero chiusa quella porta ora aiutami a distruggerti o segniamo questa svolta facci sul con le schiaffi di me non puoi fidare Sfiorarsi a ammalarsi Lasciarsi e ritrovarsi Sarebbe meglio odiarsi Vai a affezionarsi Di me non puoi fidarti Carezza e baci schiaffi Facci sui con le schiaffi Di me non puoi fidarti Sfiorarsi a ammalarsi Lasciarsi ritrovarsi Sarebbe meglio odiarsi Vai a affezionarsi Di me non puoi fidarti Carezza e baci schiaffi Per quanto riguarda noi Tu e che vuoi che ti dica Ci dividono chilometri Lunghi tutta una vita Siamo numeri primi Destinati a star da soli Viviamo di sconfitte Cercando chi ci consoli Luce eroi. I miei vent'anni fra le fiamme di un farò Ho conosciuto Cristo, ora tocca il diavolo Dimmi cosa penserai quando poi ripartirai Ora l'ho capito, sì, tu non stai bene qui Siamo figli della rabbia, della voglia di scappare Perennemente in bilico, fra quello e temporale Ma hai tempo ad affrontare tutte le paure Se ti butti a capo, fitto nel ciclone, io lo faccio pure Già le tue lacrime una sera d'agosto. E se tutto andrà bene, tra noi niente sarà a posto Ma nel posto giusto, in questa vita sbagliata Se avessi potuto farlo io da t'avrei già salvata ma ci sui con le schiaffi Di me non puoi fidarti sfiorasse d'ammalarsi, ammalarsi Lasciarsi ritrovarsi, Sarebbe meglio odiarsi Mai affezionarsi Di me non puoi fidarti carezze e baci schiaffi. Ma ci sui con le schiaffi Di me non puoi fidarti Sfiorarsi d'ammalarsi, ammalarsi Lasciarsi ritrovarsi, Sarebbe meglio odiarsi Mai affezionarsi Di me non puoi fidarti carezze e baci schiaffi Stax, Danny B La Jordan Family sul beat Perché le nostre storie d'amore finiscono o a schiaffi e che cazzo